Allora ovviamente ringrazio il consigliere Terranova e il Presidente Terranova proprio per i chiarimenti che sono stati dati, volevo soltanto aggiungere, proprio a conferma di quanto detto dal Presidente Terranova, che le variazioni di bilancio sono uno strumento tipico proprio dell'amministrazione e sono previste dal TUEL proprio per questo. Ricordo eh, che in realtà le risorse vengono impegnate nel momento in cui si liberano. Quindi anche per quanto Riguarda fondi che non sono di competenza dell'amministrazione, che sono erogati da soggetti terzi, è necessario prima accettare l'autorizzazione, avere un'autorizzazione da parte di tali enti e solitamente non arriva mai nei termini nei quali poi viene eh, approvato il bilancio di previsione. Pertanto è necessario ricorrere quindi a una variazione di bilancio. Questo riguarda sia per quanto concerne la parte appunto delle entrate e, conseguentemente, siccome ogni risorsa noi la vogliamo impiegare, la destiniamo successivamente alle opere che, se sono vincolate, chiaramente vengono finanziate nell'altro caso, a tutto ciò che interviene nel corso della vita amministrativa. Grazie.